Molto bene, sono passate 24 ore. Io ho lasciato in ammollo la carta uh, nell'acqua e mi sa che non abbiamo ancora finito eh! che qualcuno oggi le prende ok, dovremmo esserci e ricominciamo Ciao ragazzi, buongiorno bentornati in questo nuovo video, oggi nuovo video fai da te che è anche un po' video di riciclo perché andiamo a riciclare la vecchia carta per fare della carta nuova è un progetto che non ho mai provato a fare quindi è la prima volta che la faccio, in realtà è la seconda se vogliamo tenere in conto quella volta che ho provato a realizzarla da bambina ma uh, mi è venuto fuori una roba che non si può definire carta e quindi sì oggi proverò a rifarla, non ho idea se mi verrà o al massimo verrà fuori un video fail però ci tenevo davvero a provarci perché mi sembra un'idea molto molto interessante quindi se l'idea piace anche a voi lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video e niente direi di mostrarvi cosa ci serve per realizzare la carta di cosa abbiamo bisogno e poi incominciamo insomma la prima parte del tutorial dunque i materiali che ci serviranno per la prima parte del tutorial sarà della carta da riciclare io utilizzerò eh, della carta che ho utilizzato per gli appunti e del cartone che ho riciclato da uno scatolone e eh, in più mi servirà un contenitore e eh, dell'acqua per domani invece, quindi per la seconda parte del tutorial, avremo bisogno di um, un altro contenitore, questa volta servirà un po' diverso, che, sia, uh, che non sia troppo alto ma piuttosto che abbia una superficie ampia che sia largo, un frullatore e poi un setaccio. Questo setaccio qua io l'ho preso su Kobiz, che è un sito, di vendita online di eh, materiali per il fai da te sempre su quel sito lì per esempio ho acquistato anche la catena per realizzare la collana che indosso oggi ma ci sono anche tantissimi altri materiali per diverse categorie del fai da te materiali per la realizzazione di gioielli, cucito, artigianato poi c'è una sezione dedicata anche alla cura della persona quindi ci sono anche i contenitori per i prodotti di bellezza fai da te nel sito ci sono sempre degli sconti altissimi ma in più per voi ho anche un codice sconto che vi lascio giù nell'info box che se volete potete utilizzare nel sito per acquistare quello che volete e sempre giù nell'info box c'è sia il link del sito che tutte le informazioni per l'utilizzo dello sconto e questo è un sito che mi avete consigliato voi perché l'azienda mi ha contattato grazie a qualcuno di voi che gli ha segnalato il mio canale quindi insomma vi ringrazio tantissimo per la fiducia che mi date sempre e il sostegno e io non so mai come ringraziarvi non so mai se lo faccio abbastanza o se lo faccio troppo spesso e vi annoio comunque vi ringrazio tanto io se potessi vi abbraccerei uno per uno e niente direi di chiudere e cominciamo con il tutorial dunque la prima cosa che vado a fare è tagliare a pezzi um, dei fogli di carta i fogli di carta che ho scelto io sono dei per gli appunti e quindi il primo passaggio è tagliare a pezzetti i fogli di carta il più piccoli possibile io mi sono già portata avanti e ho già tagliato a pezzi un bel po di carta e ora eh, semplicemente vado a riempire con l'acqua eh, il contenitore fino a ricoprire completamente la carta magari un, un paio di centimetri in più per sicurezza ok io ho aggiunto anche l'acqua quindi adesso lasciamo in ammollo per 24 ore quindi mettiamo in pausa il nostro progettino e ci vediamo domani per eh, continuare a realizzare la carta molto bene sono passate 24 ore la carta è ancora in ammollo dentro il mio contenitore per il prossimo passaggio vado a prendere il mio frullatore e verso un po di carta alla volta e adesso andiamo di là a frullare tutto quanto aggiungo anche un po d'acqua e ora faccio partire il frullatore oh! molto bene direi che ci siamo ok ho cambiato inquadratura così mi vedete meglio adesso prendo questa uh, vaschetta qui verso dell'acqua la mia vaschetta è bassa quindi uh, non ne serve molta l'importante è che sia abbastanza per, per riuscire a fare Uh, il passaggio successivo in modo agevole felix se ti sposti possiamo continuare a fare la carta non è da bere questa prendo circa un bicchiere uh, della carta frullata e la vado a sciogliere nell'acqua adesso io in realtà le dosi non le so la vado a mescolare e non posso neanche darvele perché penso che cambino in base al contenitore che uh, si utilizza. A questo punto si può aggiungere del colorante, nel caso si voglia colorare uh, la carta. Per colorare si possono utilizzare dei colori a tempera, degli acquerelli o uh, dei coloranti alimentari, come farò io. E siccome questo colorante è abbastanza potente, mi sono messa sui guanti, per evitare di rimanere con le mani e le unghie rosse per i prossimi tre giorni. Versiamo il colorante mescolo adesso contate che quando si asciuga il colore sarà molto più tenue controllo che la parte vuota sia verso l'alto in questo modo passo il setaccio all'interno della vaschetta se avete una vaschetta più larga andrete più comodi alzo il setaccio lo lascio sgocciolare un po', apro il setaccio, lo appoggio sul panno e premo con la spugna. Rimuovo il setaccio e il mio foglio di carta è pronto questi qua sono tutti i fogli che ho realizzato, ne ho fatti altri di diversi colori e di diverso spessore questi qua sono con il colorante rosso e questi con il colorante blu e questo qui eh, se vedete è un po' più trasparente degli altri perché ho voluto farlo un po' più eh, leggero rispetto a questo che invece è più grosso e questi due che diciamo hanno uno spessore medio e quindi questi qua sono i fogli di carta che ho provato a realizzare oggi adesso aspetto che si asciughino e poi andiamo a vedere quale è il risultato finale ho aspettato qualche ora siccome c'era il sole si sono già asciugati i fogli di carta eh, asciugandosi i fogli rimangono attaccati alla tovaglia ma non c'è nessun problema perché eh, si staccano facilmente non ho la clip in cui li stacco ma io li ho semplicemente eh, girati per fare in modo che si asciugassero più velocemente e adesso vado a realizzare l'ultimo passaggio che è quello di andarli a stirare allora si possono stirare diciamo in due modi il primo è quello di lasciarli pressati con dei libri pesanti o comunque degli oggetti pesanti finché non si appiattiscono oppure eh, il ferro da stiro che è quello che utilizzerò io perché è il più veloce e posso mostrarvi il risultato finale più velocemente ho messo la temperatura del ferro a quella... Quasi al massimo alla temperatura del cotone, e semplicemente passo il ferro sopra al foglio. Non utilizzo il vapore. E questo è il risultato una volta stirato benissimo ultimo passaggio in base a quello che poi andrò ad utilizzare la carta posso decidere se tenerli così con i bordi frastagliati che eh, sinceramente a me non dispiace per niente oppure tagliare i bordi e renderli eh, dritti e niente il progetto è finito come impressioni finali posso dire che mi sono divertita tantissimo è molto più facile di quel che pensavo eh, realizzarla non è eh, poi alla fine neanche tanto impegnativo perché non ci vogliono più di 10 minuti per volta per realizzare la carta diciamo che la parte più lunga sono i tempi di attesa tra eh, l'ammollo della carta e poi l'asciugatura una volta eh, realizzato il foglio di sicuro è un ottimo eh, progetto di riciclo la parte più difficile secondo me è stato sciogliere il colore per colorare la carta, che tra l'altro penso anche di averne eh, utilizzato troppo poco di colorante. E niente, che dire, se volete... E niente, che dire, è venuto un video diverso dal solito, perché non è un video uh, in cui realizzo un progetto che conosco già benissimo, ma è un video di prova, fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace questa tipologia uh, dove andiamo a provare insieme progetti che appunto non conosco e non ho mai realizzato, che uh, nel caso ne realizzo altri e nel caso fatemi anche sapere che cosa provare a realizzare uh, in uno di questi video. Vi ricordo che il setaccio e tantissimi altri materiali, per il fai da te li trovate su CoBiz, vi lascio il link giù nell'info box assieme al codice sconto. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi torni utile in qualche modo, ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. Ora tocca a voi, lasciatemi scritto sotto nei commenti tutto quello che pensate su questo progetto. Fatemi sapere come è venuto secondo voi il risultato finale, se avete consigli, come sempre sono qui ad ascoltarli. Niente, dubbi, domande, lasciate scritto tutto giù nei commenti. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!